Ciao amici cari, siamo in diretta live. Qui abbiamo un mazzo di carte completamente esaminabile. Cuori quali, fiori picco ok? Carte mescolate. Questo è per avere più chiarezza possibile dell'effetto. Tutto mescolato ragazzi, non c'è, non è e ne viene di niente. Ok, spero che si veda tutto mescolato. Dopodiché io chiederò, mentre mescolo, una carta da gioco alla mia ragazza. Amore, dimmi la carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi? Sette di cuori. Sette di cuori? Sì. Sicura, ok. Non vuoi cambiarti, va bene, giusto? 7 marzo. Ah, 7 marzo, ok. Il mazzo, ragazzi, è lasciato qui. Ora chiederò un numero tra 1 e 52. Dimmi mm. un numero tra 1 e 52, quello che vuoi tu. Mm. Vai. Così a caso. Quello che vuoi. Vabbè, 10. 10. 10? Sette di cuori, 7 of hearts, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la decima carta, 7 di cuori. Tutto esaminato completamente. Questo è Arcanambe in live. No joke, nothing. Bye. Thank you.